buonasera amici buonasera amiche siamo qui con un nuovo gadget appena uscito su amazon e noi lo recensiamo subito forse anche in anteprima non ho guardato se altri hanno fatto un video allora su amazon sembra grande in realtà è piccolo come un direi come un biscotto reo. è leggero niente di, di particolare c'è questo led con una lucina celeste chiaro non ci sono pulsanti e viene appunto attaccato alla presa usb come tutti gli altri eh, vicino a lui ho il gadget che io utilizzo normalmente che secondo me ha molte affinità con lui quindi io direi che sono fratelli se non gemelli quantomeno potrebbero essere cugini come vedete io sto facendo il video con il mio samsung sono connesso via wireless al, al, al, al mio sistema multimediale e sono visibili le, le copertine spotify nel mio display e inoltre posso anche gestire le telefonate con il mio sistema multimediale e non per forza devo utilizzare la funzione chiamate presente su Android Auto. Questo non è scontato perché come vi ho detto in altri video se il vostro gadget ad esempio eh, sia esso Carling Kit 4.0 sia esso 8cast U2X questi si sì collegheranno il vostro smartphone Android via wireless alla vostra auto ma lo faranno utilizzando il modulo CarPlay quindi la vostra auto vedrà come è collegato un iPhone e almeno nel mio caso vengo si sì collegato con Android Auto via wireless ma sembrando alla macchina che è collegato un iPhone io perdo le copertine spotify e la possibilità di chiamare con eh, i miei con i miei comandi dell'auto originali devo per forza utilizzare la funzione auto qui la funzione telefono mentre con questo gadget con questo gadget con carlin kit a2a con il car saifi con a wireless è come se voi aveste collegato alla vostra auto via cavo lo smartphone e quindi non perdete nessuna nessuna funzione questo è un amico anthony robbins che, che salutiamo per l'occasione avete visto la notifica è arrivata eh, regolarmente allora mh, come dicevo eh, è piccolo eh, sicuro si collega velocemente quando salite a bordo la vostra auto parte parte si, si collega velocemente a android auto secondo me lui si collega un pochino prima eh, per l'aggiornamento eh, le procedure sono identiche addirittura l'ip per il nel, nel, nel quale va inserito per fare l'aggiornamento è lo stesso la schermata è la stessa per fare eh, gli aggiornamenti OTA quindi a me viene il sospetto che o l'hardware dentro è lo stesso comunque molto simile io ho fatto un aggiornamento nella descrizione del video vi metterò anche una guida da me fatta in italiano per fare gli aggiornamenti OTA non sono difficili ma comunque ho visto che molti di voi mi chiedevano come farli quindi vi metto una una guida mm, costano più o meno lo stesso prezzo sugli 80 euro quindi secondo me vi conviene comprare quello dei, due, quello dei due che in quel momento costa, eh, costa meno perché sono praticamente identici, sono eh, praticamente quasi simili eh, vi metterò chiaramente in descrizione eh, il link eh, io lo sto usando da qualche giorno, non ho avuto problemi di sorta anzi ho visto che è un po' è migliorato dopo che ho fatto l'update, i tempi di, di collegamento direi che è tutto perché tanto le altre cose le, le conoscete insomma vedete che c'è coolwalk che funziona non, non ci sono problemi con, con l'assistente vocale è come se voi foste collegati alla vostra auto via cavo invece siete collegati in wireless direi che per adesso ci salutiamo e ah, salutiamo chiaramente Pasqui che ci ospita il suo canale youtube e gli amici del canale youtube Revotech ciao a tutti